Buongiorno, sono Giuseppina Sorcia, dirigente scolastico da più di dieci anni, questo è il quarto anno che opero al CPA Palermo 1, quindi una scuola per gli adulti, che si occupa sia di italiani che di stranieri, minori, non accompagnati, minori italiani, adulti, stranieri e italiani. Allora, i nostri, i nostri studenti migranti io li distinguerei intanto in due fasce: gli adulti e i minori stranieri non accompagnati. Queste persone sono portatori eh, ovviamente di, di tanti bisogni e molto diversi fra di loro. A noi giungono ragazzi, per esempio, mh, e anche adulti stranieri completamente analfabeti, che significa che sono analfabeti anche nel loro paese di origine ovviamente questi per noi vengono considerati BES, cioè bisogni portatori di bisogni educativi speciali, ma provengono anche ragazzi che hanno studiato nel loro paese di origine, ragazzi adulti, per cui i loro bisogni poi vengono diversificati, ma il CPA diciamo, può rispondere a queste esigenze diverse, perché già il CPA funziona, con il patto formativo individuale, quindi che cosa vuol dire questo? Che all'inizio, nella prima fase che noi chiamiamo di accoglienza, e dura 20 ore, anche 40 a volte, queste persone, sia adulti che minori, vengono, valutati, vengono valutate le conoscenze, le competenze, per cui ognuno di loro ha una programmazione diversa per quanto riguarda il numero di ore nelle diverse discipline. Quindi la persona che arriva già che ha conoscenze di matematica farà meno ore di matematica, chi arriva con conoscenze già di lingua italiana farà meno ore italiana e magari qualche altra ora in più riguardo a qualche altra disciplina. Il docente che insegna e deve insegnare in una classe multiculturale multietnica perché la multicultura diciamo, poi si acquisisce dopo, inizialmente io ho una eterogeneità di etnie, poi la multicultura è il passaggio, passaggio successivo, è, è ovvio che si deve interrogare su, su, tanti, su tanti fronti. E qui diciamo, il CIPIA, mh, anche qui si differenzia dalle altre scuole, per esempio e altro è avere una classe multietnica in una scuola dell'obbligo del diurno. Faccio presente, per esempio, madre Teresa di Calcutta, no? io sono stata dirigente anche lì per 4 anni, sin dal 2006-2008, aveva ed ha un alto tasso di alunni di altra nazionalità, vi parlo già allora del 48%. Ma questo vuol dire che in una classe io potevo avere su 25 alunni, anche 16 alunni stranieri di diversa nazionalità, quindi no tutti un'unica etnia, è un gruppetto di alunni italiani. E lì la multicultura si affronta in un altro modo. Al CP abbiamo diciamo, sovvertito un po' quelli che sono i numeri, perché da noi, almeno sino all'anno scorso, quest'anno ancora, ripeto, non lo sappiamo, Sino all'anno scorso noi avevamo oltre il 90% di alunni di altra nazionalità e invece una piccolissima incidenza sulla presenza di alunni italiani. Questo che vuol dire? Che il trattamento della mutartinia da noi si deve, si deve trattare in maniera diversa perché spesso, spesso ci siamo ritrovati con classi intere tutti di alunni stranieri. Quindi la multicultura lì deve essere trattata non multicultura occidentale, quindi europea e il resto del mondo, ma multicultura per esempio che ha a che fare solo col continente africano. Quindi capite bene che non è la stessa cosa. Quindi non c'è il confronto tra la nostra cultura, diciamo europea, chiamiamola europea e quella. Del, dell'Africa o di altri paesi, dell'India, dell'Asia, eccetera. Quindi è un poco diverso. Quindi veramente qui, ritornando al discorso che competenze deve avere il docente, intanto deve avere delle altissime competenze relazionali. Su questo proprio sono competenze trasversali per tutti. Secondo, deve conoscere almeno un'altra lingua, oltre a quella italiana o il francese, o l'inglese, perché i nostri allievi, quasi tutti, sono o anglofoni o francofoni. Eh, però vi devo dire che in questo i docenti del CIPIA si stanno riorganizzando, quindi anche nelle loro, nelle loro competenze, però il cammino è ancora molto lungo. soprattutto, ecco, cominciamo dalla composizione delle classi, dalla composizione delle classi, che negli anni precedenti diciamo, era stata fatta in maniera non proprio con un'ottica multiculturale, multietnica, cioè si tendeva a mettere magari un maggior numero di alunni stranieri insieme in alcuni corsi e invece gli alunni italiani in altri corsi magari per accontentare una, una categoria di genitori quindi diciamo la prima cosa che ho dovuto affrontare è stata questa cioè smantellare l'idea che ci potesse essere un corso privilegiato che, e, e quindi inculcare nei genitori questa uguaglianza tra virgolette da questo punto di vista uguaglianza pur nel rispetto del, delle diversità quindi tanto ho stravolto quelli che sono i criteri della formazione classi, quindi la formazione classi veniva fatta per tutti uguale esclusivamente sulla valutazione delle competenze, quindi non sul fatto che erano del Bangladesh, del Ghana, anche perché, una parentesi, i migliori risultati in quella scuola io li ho ottenuti con i ragazzi di altre nazionalità, se ce ne sono state dell'eccellenza parlo di 10 li hanno avuti i ragazzi stranieri e non i ragazzi italiani. La seconda, il secondo problema che ho dovuto affrontare, lo sapete che la scuola media c'è l'insegnamento della religione cattolica, così anche nella scuola elementare e anche la scuola dell'infanzia. All'inizio dell'anno, voi sapete, i genitori devono mh, eventualmente dichiarare che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e devono scegliere quale altra attività fare in, eh, al posto di eh, partiamo che prima questa cosa non veniva assolutamente ottemperata cioè i ragazzini erano costretti tra virgolette a stare tutti in classe allora loro religione siano essi musulmani e italiani cattolici, testimoni, cioè tutti dovevano stare lì ad ascoltare qualcosa quindi ho dovuto smantellare anche questo baluardo che lì durava da un bel po' di anni, ma per fare questo ovviamente occorrevano delle forze professionali, perché nel momento in cui c'era il professore religione nella classe prima B e i cinque ragazzi della classe prima B non dovevano fare religione, io devo avere un altro professore che gli fa fare qualche altra cosa. E fortunatamente in quei tempi avevamo un direttore regionale lungimirante, che era il dottore di Stefano, perché non dirlo, e gli ho presentato il problema e immediatamente mi ha dato una persona, oggi si chiama con la buona scuola potenziamento, allora non c'era la buona scuola, però si faceva la buona scuola, e quindi io, questa, questa persona, questo docente, aveva un orario parallelo col docente di religione, per cui... E quando c'era religione alcuni stavano in classe a fare religione, altri uscivano a fare o italiano o inglese o informatica, cioè un qualcosa di diverso che i genitori avevano chiesto e questo diciamo è stato una grande, una grande conquista per me. Un'altra cosa che ho dovuto affrontare, eh, i ragazzi stranieri non hanno l'obbligo dell'iscrizione come tutti gli altri entro un certo periodo noi per legge siamo tenuti ad accoglierli, allora che succedeva prima, eh, ragazzi per esempio si scrivevano a novembre che non assolutamente parlavano, magari la lingua italiana non parlava niente e venivano immessi, dicevano ah, nella classe prima di cioè <ride> questi ragazzi praticamente erano sconvolti, silenti, e non, non, non potevano né ascoltare né seguire quindi ho messo su un piccolo progetto d'accoglienza, quello che ora facciamo al CPIA, ma allora lì non si faceva, per cui, con, grazie alla collaborazione di alcuni docenti, ovviamente con un progetto di istituto, abbiamo messo su una piccola equip, per cui i ragazzi che venivano a iscriversi non andavano subito nelle classi, ma stavano in questa classe, diciamo, gestita da più docenti, dove venivano intervistati, si parlava con i genitori, si cominciava a valutare le, le competenze e dopo 15 giorni, dopo un mese, li andavamo a inserire in, nella classe corrispondente e anche questo progetto diciamo, è stato, quindi sono piccoli suggerimenti però penso che possono mh, andare bene anche oggi per qualsiasi tipo di scuola La facilitazione avviene intanto, dipende sempre dal docente, comunque già noi abbiamo nel nostro, nella nostra programmazione, ecco nel nostro pit off chiamiamolo così, dico questo è il periodo che noi chiamiamo accoglienza, contiene anche questi momenti, cioè i ragazzi in genere, specialmente se sono un gruppetto abbastanza numeroso, i primi giorni dopo l'accoglienza cerchiamo di metterli un po' a loro agio cercando la lingua veicolare che possa servire perché è la, la difficoltà principe è sempre quella cioè se abbiamo, riusciamo ad avere una lingua veicolare che capiscono un po' tutti quindi magari mettiamo i francofoni insieme, gli anglofoni insieme e cerchiamo di farli interagire ovviamente noi in genere tendiamo a farli parlare del viaggio cioè quello che li ha portati qui a questi ragazzi, la stragrande maggioranza avviene, voi sapete benissimo, da questi viaggi che, infiniti e pieni di, di difficoltà. E, e siccome la pedagogia narrativa ci insegna che il parlare del sé di un'esperienza è anche come un modo di esorcizzarla per certi versi, cioè di renderla nota e poterne già parlare Già è un indice da parte de della persona di, di guarire, tra virgolette un po' da questa esperienza disastrosa. Quindi il fatto di poterne parlare con qualcuno, con altri simili, con i compagni, con i docenti. Infatti poi si lega un, le un legame molto forte tra questi ragazzi e i docenti che si ci dedicano, che li seguono anche dopo, anche dopo il percorso.